17 sarà un anno di transizione fino a ottobre poi finalmente giove entrerà nel vostro segno e quindi aspettatevi un evento fortunato o la soluzione di quel problema che vi assillava da tempo fino a quel momento cercate di essere pazienti se le cose non andranno come desiderate dominate la vostra innata gelosia per non stancare il partner le unioni saranno un po' in balia dei transiti dei pianeti veloci e perciò molto instabili. Non andrà male nel lavoro, anche se voi vi aspettate di più. Se vi faranno delle nuove proposte, accettatele, anche se non vi piacciono, perché il denaro non entrerà con abbondanza. Dovrete perciò fare economie. Giove vi porterà una grossa opportunità fra ottobre e dicembre. Afferratela senza esitazione.